Il suo obiettivo naturalmente è quello di vincere Miss Italia. Michela Albiani di Arezzo incoronata a Casciana Miss Toscana sogna il titolo di più bella d'Italia che per la prima volta verrà consegnato a Montecatini Terme. Vediamo il servizio di Paola Nappi. azzurri che più azzurri non si può e tanta grinta. Miss Toscana 2011, Michela Albiani, 20 anni, studentessa. È di Arezzo ma non si sente l'accento, studia dizione e vuole diventare conduttrice televisiva. Il suo obiettivo è conquistare il titolo di Miss Italia e riportarlo in Toscana dove manca da troppo tempo. Ma intanto dedica questa vittoria alla mamma Margherita Casalinga e a Babbo Claudio Meccanico che l'hanno sostenuta e hanno creduto in lei. Sono sempre stati dietro sono sempre seguita, incoraggiata, ho avuto dei momenti un po' brutti e alla fine invece sono riuscita a riprendere forma, a ricredere in me stessa, a dare il massimo. 27 bellissime per un grande evento Miss Toscana per il trentesimo anno consecutivo a Casciana Terme. Trentesimo anno di Miss Toscana qua a Casciana, il mio no, meno, sono meno, sono solo 25, questo è il mio venticinquesimo, credo siano le nozze d'argento, eh, mi dicono che quindi festeggio le nozze, nozze d'argento con Miss Toscana a Casciana Terme. Una piazza strepitosa, una girandola di ospiti VIP e personaggi del mondo dello spettacolo. Madrina, la Miss Italia ancora in carica, Francesca Testa Secca, presidente di giuria alla fascinosissima Catherine Spack, ormai di casa in Toscana. I miei migliori amici sono toscani. E questo mi è venuto in mente oggi, ripensando ai contatti, ai rapporti che ho con, questa, eh, con queste colline, con queste atmosfere. È una cosa importante questo, perché l'amicizia per me è molto, molto forte.